Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere questa canzone che mi è stata richiesta uh, di Stevie Wonder, bellissima, I just called to say I love you. Allora, bene o male uh, ha pochi accordi e va a migliorare a completare le toniche degli accordi che chiaramente fa il basso solitamente o con le quinte o con l'ottava. Andiamo a vedere un pochettino come ha lavorato il il suo bassista qua su questa canzone. Questo ci dà spunto per studiare bene tonica, quinta, ottava, la quinta alta, la quinta bassa, adesso andiamo a vederla, a vederla bene però è fondamentale nella musica perché la prima scelta dopo la tonica è sempre la quinta perché sta bene con, con la tonica, hanno degli armonici in, in comune allora andiamo a vedere l'introduzione, il primo giro, quello che poi è, è la strofa Fa, eh, parte con un Re bemolle allora noi bene o male abbiamo quasi sempre il Re bemolle il uh, La bemolle Si bemolle e Mi bemolle gira sempre su questi quattro accordi praticamente andiamo a vedere come li fa però parte con uh, Re bemolle allora qua va a condirli così lo prende una volta, la qui, prende il Re bemolle, chiaramente la tonica, poi il La bemolle, che è la quinta, lo prende con questa acciaccatura fatta tra il Sol bemolle e La bemolle. Quindi la nota sul battere arriverà sul La bemolle, però c'è prima questa sporcatura della nota. Ok? Cerca di coordinarlo bene con, tra mano destra e mano sinistra. Una, la prima volta, alto... La seconda volta va a poggiare invece un La bemolle grave sul Re bemolle bene o male fa sempre questo all'inizio tiene Re bemolle per un po' poi va in Mi bemolle <sussurra> tiene bene o male la stessa idea solo che chiaramente in Mi bemolle io avrò il Si bemolle come quinto grado. Eh, ricordo, la quinta la trovi sempre due tasti e una corda più in, in basso, la quinta acuta, a me piace un po' paragonarlo alla mossa del cavallo se giochi a scacchi, quella famosa L. Oppure la quinta bassa la trovi una corda più in alto, rispetto alla tonica quindi per la quinta bassa devi solo salire di 1 quindi qua diventa fondamentale se vuoi usarle tutte e due arrivare col dito 1 sulla tonica perché se tu passi da re a mi bemolle e nel re fai così su mi bemolle vai con il 3 sei fregato perché non puoi andare a prendere agilmente il, il quinto grado che è spostato di 2 quindi quando ti sposti sulla tonica cerca di spostare, metti il dito 1 e così ti tieni aperto più, più, più possibilità di prendere sia quella alta che quella bassa dopo il Mi bemolle va a sentire qua va a prendere un la bemolle, eh, il si bemolle che vede chordify ogni tanto lui eh, vede come un altro accordo in realtà è soltanto il quinto grado che <ride> occupa molta importanza e quindi lo vede come un altro accordo mentre spesso non, uh, non c'è, quindi qua invece il la bemolle c'è la bemolle sulla bemolle se andiamo a sentire non mette di solito la quinta ma mette l'ottava Io sento questa. Quindi eh, l'ottava è una specie di mossa del cavallo di prima della quinta e ancora una corda più in basso. Quindi se io ho la bemolle al tasto 4 della corda eh, di Mi, il la bemolle acuto ce l'avrò al tasto 6, due corde sotto della corda di Re. Dopo, uh, quindi questa è la strofa, bene o male puoi tranquillamente seguirla da qua, andiamo sul ritornello che è anch'esso molto lineare, mi bemolle, la bemolle, re bemolle e poi andrà sul si bemolle, mi bemolle, la bemolle, re bemolle, mi bemolle. bemolle la bemolle si bemolle anche se tieni la tonica come ho fatto io adesso su si bemolle, comunque va benissimo, eh? Eh, la quinta è solo una fioritura in più, però il nostro lavoro principalmente sulle toniche e la quinta comunque diciamo che aiuta, abbellisce, ci fa divertire. Benissimo, bene o male il brano scorre tutto su questo, quindi io ti auguro un buon divertimento con uh, questa bellissima canzone, ciao a presto!